proprio di trascrizioni, e eh, questo mi ha aiutato non solo nell'ear nel training proprio, ma anche nella scrittura musicale, nella lettura musicale, e, e soprattutto mi ha fatto capire quanto è importante eh, mettere in relazione eh, le frasi, i soli, le, i fill.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 o comunque eh, secondo le proprie disponibilità. E nel caso del, del walking eh, vi faccio vedere io come eh, mi approccio ad una trascrizione, vi faccio vedere cosa utilizzo, per, visto che ora abbiamo la fortuna dei, dei computer, dei, dei, dei programmi, eh, quindi non bisogna metterci lì, anche se sarebbe buona cosa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 Mettiamola, sentiamo se si sente, per esempio queste prime due battute io ci sento un, eh, una partenza sulla su tonica, quindi insomma, ovviamente re minore. è una linea discendente che a mio orecchio suona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 che rifa e due ottavi per mi. fa, altri due ottavi. lado, e la quarta è una... una quinta battuta in là. Si può riascoltare anche se torna. Solo con queste quattro battute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 settimo minore nota eh, sul 3 il si sì naturale sul 4 una nota di passaggio si sì bemolle e un cromatismo che lo porta alla quinta sempre di re minore la seconda battuta fa questi due ottavi per, per ritornare su, sull'ora tonica all'ottava superiore della battuta successiva. Sull'1 suona il re, sul 2 Re bemolle eh, che è di una nota cromatica che lo porta al do, settim minore.